Deborah Iurato e Giovanni Gaccamo gareggiano in duetto al Festival di Sanremo e sono dati favoriti per la vittoria finale dagli scommettitori. La canzone che presentano si intitola Via da qui ed è stata scritta dal cantante dei Negramaro Giuliano Sangiorgi. Gaccamo è reduce dalla bella vittoria dello scorso anno nella sezione di Sanremo Giovani Promesse dove si è fermato con il brano Ritornerò da te. Inoltre, il cantautore siciliano Di Modica, scoperto dal grande Franco Battiato, nell'edizione di Sanremo del 2015 ha conseguito anche altri prestigiosi premi e riconoscimenti, il premio della critica Mia Martini, il premio Emanuele Luttazzi e il premio Sala Stampa intitolato Lucio Dalla. Caccamo ha anche scritto la canzone Adesso è qui con cui Marie Cayenne ha vinto il premio della critica Mia Martini dei Big, ottenendo anche il terzo posto assoluto. Deborah Jurato invece nel 2014 ha vinto Amici di Maria De Filippi e cerca a Sanremo un'altra preziosa ed importante affermazione. I bookmakers della SNAI indicano la coppia super favorita per la vittoria finale al festival con la quota di 3,5 volte la posta, sopra Noemi e Francesco Fragola quotati a 5. La sinergia dei fan, poi, potrebbe portarli agevolmente al successo considerando anche il carisma e la bravura tecnica dell'autore San Giorgio.